a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo nelle Bedwars con due mail in mod Che potete sentire qui Uno è Ciao, Io sono Mattefal 04 E l'altro invece Sono moderatore Gisatz 2.0 E l'altro è appunto mio fratello Ok allora direi che adesso possiamo cominciare una Bedwars Ok ragazzi sta per cominciare la Bedwars Speriamo di essere il team rosso perché su questo server Giallo. Il team rosso e ovviamente non lo siamo su questo server. Ovviamente. Il team rosso ha meno possibilità di vincere. Cioè ha più possibilità di vincere, volevo dire. Adesso il drop dei materiali sì, è buggato. Quindi vediamo un po' di accumulare 12 di oro. Da buon camperone Quale sono. E Matte invece... Ma io sto avendo più oro che ferro, che non capisco. Allora. <ride> Lui invece cercherà di eh, accumulare oro per comprarsi un arco. Ok, allora, siamo a 10 di oro Ne mancano solo due Sto continuando esatto. a camperare Anche 10 di oro, ma siamo qua da, dall'inizio eh, Ecco, 13 così. No, io aspetto quell'arco da, da 24 o Uso questo, lo stesso Prendi pure quello che ti piace di più Quello normale sì, No, quello normale, va bene Ok Dove sei? Grazie, Gabri Mi compro Piccone ascia. La protezione c'è. Possiamo andare a pushare le isole dei diamanti? Che ne dite? Ho una mela d'oro anche. Se andassimo sì, al centro um... non sarebbe una cattiva idea, comunque. Sì, però non abbiamo molto. Io il mio arco è abbastanza prezioso, tra virgolette. Quindi devo metterlo in accesso, sì. sì. no. So ok, caccia. io sono... Non ho nulla, quindi va bene. No, <ride> prendo io... dei, dei blocchi. Sì, li prendo anch'io. Ho oh, 16, va bene. Vado dai rossi, andiamo, andiamo tutti dai, dai rossi. rossi. Tanto cadiamo entrambi nel vuoto a causa del lag no. di questo server. Io cerco di, di proteggere. Dimmi se arrivi. È uno di... blu e blu. Dimmi se arrivi. Eh, sì. eh, no, no, no, sembrano tranquilli. Sembrano tranquilli. Adesso ti vengono la push, attenzione. Ahia. Ti vengono addosso. Che stupido, oh, cosa era quella schifezza lì? <ride> ma non lo so, ma Io come... Cosa stai facendo? What? Ti sta vedendo addosso. Sì, eh era... sì, eh sì. Giusto Sì ma sai ma non, non sono hacker su questo server No <ride> No <ride> Mai visti Su seria Cioè Figurati, Figurati non so mai. Dove mai No visto? ma Questo eh, qua ci cioè, ha tirato un knockback eh, Che mi ha tirato Dall'altra parte del mondo e manca sa, Ma sai Eh matte però Sì non riesco Dai a smacco io Vai oh. Eccolo lì Partiamo. Guarda <ride> Guarda è che non ti dietro. pusha Non ti pusha Aia Va malissimo alla chi laura in 2 contro 1 no 5 Cinque... no morti entrambi di gne, nuovo. Gne, gne, gne. Eh, ciao. <ride> dai che ce la possiamo fare io ho spaccato un po' di vetro così almeno se lo devo ricomprare servirebbe una pozione di invisibilità però mi sa che mi devo prendere degli utensili però ah ma tu aspetta, sei lì no, lì. no aspetta mi che quello è gabri eh si sì, è gabri c'è anche un verde ah. Charlie eh. ah, vai rompi e eh, hanno la handstone Ah, ma, eh, madonna, che knockback. Eh, vabbè, vabbè, mi ha lanciato dall'altra parte. No, questi sono un po' hacker. Tranquilli. Vediamo se riesco a comprarmi qualcosa qui dentro. Ok, Mi compro, okay, uh, mi compro okay, un arco, uh, adesso so. ci vedo là con l'arco. Io Aia. prendo... Ecco. Oh, fuck, okay. dov'è? Porca paletta. La cosa eh, è invisibile? Sì, è invisibile. invisibile, è invisibile, no. Un rosso, è un rosso hacker, è un rosso hacker. Sì, ma sì, mi lancio dall'altra parte del mondo, ma è giusto, e Da qui. Grande, sì. Gabri ha rotto il letto dei rossi, però. Però è da solo. Ah, sì. Oh, no, <ride> è, è, è, è sì, sei da solo, Gabri. Sì, morti. Ma sto qua è veramente invisibile. Ma cosa fai la tattica dei gialli, Gabri? <ride> <ride> cosa? Era male. Ok, ragazzi, dovremmo averla vinta in teoria questa partita qui. <ride> Questo è un eh cheat beh. enorme, è un cheat enorme, o oh, è la stessa sì, di sì, prima. Sì. Non, non, ci sarà, non ci sarà assolutamente la scena di, di te che lo dici rallentato. No, figurati, ok. Ragazzi, dovremmo averla vinta in teoria questa partita qui. Uh... Vado... E qua non so cosa serva, gli serve sempre qualcosa. Tito, Natalia, che cavolo ne sto. Comunque il miglior luogo per camperare è sotto la mappa. Beh, sicuramente. Non so go come si arrivi sotto la mappa. Si può in un modo strano. Dopo ter molto buggato. Grazie, grazie, grazie lag del server, grazie. Ma perché non vi comprate Minecraft una che volta è. tanto così almeno io non devo cadere nel vuoto giocando su sti server schifosi? Quando raggi raggiungeremo un certo numero di iscritti allora potremo farlo. Eh. Dai, mi servono dei blocchi su. Vai Gizak. Yeah. Ok, oh, ti ho cambiato nome del canale YouTube, eh Gabri. Yeah. Gabretto. No, tutti volevamo tapperangurio, eravamo superiori. Gabri, attento al e blu buttato giù da me e chi laura ma proprio qui laura no non è chi laura non è chi laura no è, è multi aura ecco ah, no. Sto ricoprendo di enton vorrei no, poter chiamare no, questo no, video no. vinciamo contro gli hacker ma mh, la mi vedo pare un po impossibile ma, ma mi sono teletrasportato. cosa è successo e non è caduto, ovvio che lui non cade, eh, lui non cade Io, ehm, è successo qualcosa che non ho capito bene, eh Sbaglio, c'è un blu dentro La cosa là. non ho capito? Vabbè, eh, Il blu un continua un a di... prendersi smeraldi Bene, eh, tanto Eccolo um, What? Oh, oh, sì, meno male È arrivato arrivava... qua? No, ok, meno male Qualcuno l'ha ucciso, non ho visto chi Grazie, tizio, che non conosco <ride> uh, Molto, molto bene. È così che chiamiamo i nostri iscritti. No, non sono, credo che non siano iscritti. Va bene. Aiuto, mi insegue. Mi insegue. Aia. Oh, grazie per il knockback. Scappa. Raga, aiuto. Arriva. Arriva Aspetta, un po'. Dov dov dov Aspetta, dov'è? Dietro di me. Eh. Nel no, non cadono nel vuoto. No, non è caduto. Non, non, non ha fatto un, un minimo. No, non possono no. prendere knockback, l'ho. Sono mosso di minimo. Eh, te esatto. Un po' Ale a te che distanza okay. colpisce perfetto Ale. Abbiamo la torre infinita, oh, oh, è caduto. Quello lo, colpi lo sto continuando a colpire. Oh, finalmente la mia prima kill. L'ho rubata. Credo a Gabri, sì. Eh, sì. Andiamo a vedere I, gli smeraldi. Non so dove, neanche dove si raccolgono. Questa... Perché non, non sono abituato. A parte sì. che qui è infattibile. Vincere. Ma dov'è? Dove sono spiato. gli smeraldi, Ale? Ah, oh, ho capito bene. Acker, acker, acker, acker, acker, acker, acker, acker, acker. Dove sei No, già sta. Eh sì, mi ha spinto qualcuno a caso da 10 km. Sì, ma... Eh, ma il... beh, ma che casalto fa? Ma hai visto? Avrà la pozione ah, hai visto un blu. No, eh, ma hai no. visto il blu? No, perché mi sono. un casalto dall'altra parte. Te l'ho detto. Cioè. Ave ero da una parte del ponte, da un'estremità, mi ha portato dall'altra parte. Oh, hanno il trap trigger d'aiuto. Mamma mia, adesso si mette qui. Di... Oh. Godo, l'ho buttato nel vuoto. Yondaime, Abbiamo visto che sono tutti quattro hacker, quindi perfetto. dobbiamo assolutamente Ti vincere. butto via, vai. So, shot. <ride> ah, Lucina. Bravo, bella kill. Ah. Hai più kill di me. Eh, bellissimo, guarda. Fantastico, vabbè. Eh. Io ne ho... Quante kill hai a proposito? Anch'io. What? Ah, c'è quello invisibile, raga. Però l'ho colpito, per fortuna. Eh, vabbè, ma sai quando sono hacker è facile. Interessante che lo spawn di smeraldi sia un po' veloce. C'è uno invisibile, c'è uno invisibile. Non so esattamente dove, però è invisibile. Ecco Ale, le... io vedo che lo smeraldo si spawna tra 4 secondi ed è così da. So, eh, si sarà buggata ecco, la connessione. È la connessione? Perfetto. Mi ha cacciato fuori. Ti ha bannato. Diciamo, Arriva un blu. Oh, Credo. Sono caduto nel vuoto, grande. Starnuto. Complimenti per lo starnuto, Gabri. Molto bene Complimenti i miei complimenti più no, sinceri. Ma vaffanculo. L'hai ucciso? Abbiamo <totipo> perso il letto, immaginavo. Ehm, quanti blocchi avrà spaccato? Scusa che era tutto... Ma no, ne di eh, nuovo.